Miei cari amici di radio ICN New York e Italia Medaus, non sono solo quando si parla di musica, non posso non parlare di loro, dillo tu! Gli... Ania! Gli... gli Hania! Hania! Intanto, intanto c'è una spiegazione, non è che questi ragazzi sono svegliati la mattina e hanno detto ci chiamiamo così. Diccelo tu, mio caro. Allora, gli Ania significa spirito guerriero. Questo nome deriva da un'antica tribù chiamata Opit e loro volevano diffondere semplicemente l'amore e il rispetto reciproco che è molto importante tra le popolazioni. Noi ci siamo così tanto appassionati di questo concetto che oggigiorno... Deve essere portato avanti in tutto e per tutto, ragazzi, perché c'è tanta cattiveria e malvagità e noi dobbiamo portare avanti concetti come l'amore, che è molto importante. Ed eccoci qua, noi siamo gli Ania. Allora, stasera cosa ci dovremmo, ci dobbiamo tutti noi aspettare, subire, no, subire addirittura? no? Scherzo, scherzo. Dimmi, dimmi tu. tu Beh, tu noi siamo cantante. qui per... no, no, io sono la bassista. Sei la bassista. E la... la cantante... La singer cantante, non c'è la donna? Solo la singer, tu fai tutto. faccio sia da, da uomo che da donna, capito? Faccio tutte e due. Ma questo è un festival della parità, no? Abbiamo avuto tantissime donne. Io voglio, anzi vorrei una cantante negli Ania. Tu non ti puoi cimentare. Ma Noi facciamo un po' le le tutto, le insomma. Le cori, Io metto, faccio ah un po' se di, di cori, ca canti. Fa anche i cori, quindi insomma, diciamo oh, cantante, quindi. Yeah. ce l'abbiamo, ecco. Io eh. voglio presentare questi giovani da Bellissime Speranze che già hanno un grandissimo successo sia su YouTube che su tantissimi canali social, ormai il mondo è social, quindi parto dalla mia sinistra, presentazione il tuo ruolo in questa band e dimmi qualche battuta. Ciao, Gabriele Bertozzi, io sono il chitarrista. Eh, purtroppo, sostituto in quanto Michele Graischi, che è il chitarrista degli anni ufficiale, ha avuto un'operazione chirurgica pochi giorni fa. Si è ripreso, sta meglio, è a casa, è stato dimesso, quindi siamo molto felici per lui. Eh, io sono il vecchio arrangiatore di Vito, nel primo progetto, il Squido Guerriere. Eh, abbiamo scritto insieme eh, qualche anno fa e eh, lui mi ha ripescato e mi ha detto vieni tu perché... <ride> e non hai potuto dir di no. Eh. Assolutamente no. Ok, poi passo a te. Eccomi, io invece sono dietro le pelli, quindi cioè, sono la batteria. Ecco, quindi eccomi. Come ti chiami? Come ti chiami? Ah, le, giusto, le persone giusto. da casa, non è che, Ragazzi, dai, non è che vabbè, siamo Raul Bova, quindi purtroppo eh, ci dobbiamo presentare. Eh? Inizio, no, io sono Luca Zamberti, e, ecco, batterista degli ANIA della band, quindi eccomi qua. E è? è figo suonare in questo gruppo? È figissimo, veramente figo, quindi mi, ci divertiamo, è bello e, e siamo veramente carichi, emozionati. Ottimo, e ora passiamo all'unica donna di questa, di questa band. Eccoci. Io mi chiamo Laura Candele e sono la bassista degli Agna. Eccoci. Ma bassista anche come tono di voce, che sento, no, bassista, fammi, fammi sentire questa voce che mi hanno detto anche che fai parte del coro, no? <ride> sì, sì, sì, assolutamente, però sarà una sorpresa dopo, no? Per il live. Quindi... Non, ci vuoi... non ci vuoi svelare qualcosa stasera ai nostri ascoltatori? Beh, che siamo qui per fare il panico, insomma, no? Eh, come Tutto dice qua... Sempre Laura Candela il panico, Si eh? vola. E ora... Come si, si dice? Se voleremo, no? Quindi, insomma, vediamo per ultimo ma non per importanza abbiamo il frontman di questo gruppo e io voglio ricordare che è possibile guardare e godervi il nostro singolo al centro di un amore sul canale della Giuseppa Publishing su Youtube e potete trovarci scrivendo Anya Official Page su Facebook Instagram e Twitter e anche TikTok okay? ragazzi voi dovete seguire questi ragazzi io sono innamorato pazzo di questi ragazzi scriverò un articolo sulla rivista di cui sono responsabile americana, perché io proprio ci siamo conosciuti a Milano la prima volta, danno una grinta e un'energia, quindi viva la musica, viva lo spettacolo, viva Sanremo e questa serata. E io volevo giusto ringraziare Coppola per averci permesso di indossare il suo marchio per questa settimana e volevo ringraziare quella che poi è stata la mia stilista, Gloria Emolo, che è stata bravissima. E la manager da lontano nessuno la ringrazia, la ringrazio vogliamo, io. Vogliamo ringraziare, la, la, re, ringraziare sì. la nostra manager Nadia Patti che è stata l'ideatrice del progetto insieme a Vito. E, eh. e poi vogliamo ringraziare la nostra consulente d'immagine Silvana Matarazzo e per ultimo anche Marco Currieri che ci ha fornito i gioielli. Noi abbiamo dei gioielli, ecco, ecco qui, che Beh, indicano, si vede, eccolo qua, delle piume, tutti quanti, io Bene. questo ciondolo, lei ha l'orecchino. Ah. Mello, e vogliamo poi. dire che è stata Silvana Matarazzo a pensare, ideare questi vestiti e poi il... il... i grazie a Marco Curriere esatto, che abbiamo citato prima ma dopo eh, tutti poi questi, poi questi nomi e cognomi ringraziare me, no io eh, beh, beh, beh, non beh, lo so beh, beh, abbiamo fatto beh, una... come abbiamo... eh, dire, abbiamo... la, la... la sospanza era questa la sorpresa? che comunque loro secondo me non sapranno ah, non sanno ah, neanche il mio nome e cognome quindi chi sono io? chi sei tu? ah vedi che tutti noi dobbiamo presentarci allora, allora, gu allora guardate allora, è una settimana intensa di duro lavoro, sacrificio sì. orari sballati, non mangiamo da una settimana quindi eh. adesso arriva lui e dice chi sono io? Ma eh. dato che io non sono né Raul Bova no, e né... quello che mangiamo, visto che noi non stiamo mangiando quasi niente, non possiamo saperlo quindi eh. Eh, dopo questa pillola di saggezza dal vostro Cesare Deserto, Radio ASN New York Italia Medhaus e Daiania è tutto quasi, poi li vedremo in diretta anche sulla pagina Facebook Premio meeting del mare mi raccomando scassate tutto rock and roll per noi, perché voi, voi per noi siete sì, centro al centro di un amore, amore.